Preparatevi, tenetevi forte perché Romea adesso ci farà vedere le cose stupende. Dai Romea, vai? Sì, sì, e perfetto. Ho, ho cambiato il relatore, sei te. Grazie, grazie mille. Allora, parto con una piccola panoramica. Vabbè, intanto mi presento velocemente, come Angela ha già detto, mi ha presentato Astrid, sono Romea Canini e vivo nella Repubblica di San Marino e insegno nella scuola primaria di Chiesa Nuova in una classe quarta adesso faccio una breve panoramica del progetto attivo tutto la musica Okay. Ehm, questo è il, ecco, un la questo è il, il nostro progetto sull'antico sull Egitto. E, è stato realizzato in una, in una classe quarta della scuola primaria, la nostra è una scuola a tempo pieno, quindi non lavoro solo, siamo un team di insegnanti e diciamo che per la fortuna di questo è il poter avere dei momenti di compresenza dove poter attivare questo tipo di laboratorio. E questo progetto nasce dopo aver visto un video condiviso in rete da Astrid nel quale i suoi alunni avevano costruito dei diorami e poi naturalmente avevano realizzato le foto 360 e quindi eh, la sfida è stata proprio quella Ok, proviam proviamoci anche noi, comunque desidero tanto ringraziare Astrid perché da questa condivisione è nata questa bellissima e proficua collaborazione fra docenti, io altri non ci siamo mai incontrate se non virtualmente, che testimonia come la creatività possa essere contagiosa. E Torniamo a questo progetto, questo è un progetto interdisciplinare, le discipline coinvolte sono storia, geografia, scienze, e ho dimenticato di dire una cosa che a San Marino da, da diversi anni è stata attivata una sperimentazione sul plurilinguismo e, e quindi e questo progetto appunto fa parte anche di questa sperimentazione infatti fra eh, storia, geografia, scienze e per il plurilinguismo abbiamo utilizzato la, la lingua inglese adesso vediamo alcune fasi della, della realizzazione della, dei vari pannelli per fare, come vedete anche dalla foto sono quattro pannelli in polistirolo e, e no, qua ci sono momenti in cui con il cartoncino colorato i piccoli sassi hanno ricreato abbiamo usato un set in questo caso un set della Playmobil per quello che riguarda le, le piramidi poi invece vedremo l'ambiente di fiume Nilo dove i bambini invece hanno realizzato tutto loro stessi con, con, con il pongo e, diciamo che le prime fasi del lavoro sono state proprio quello di ricerca di immagini perché prima di riprodurlo noi dovevamo veramente vedere come, come era, quali erano le caratteristiche dell'ambiente quindi immagini, video e informazioni storico-geografico e anche scientifiche a cui ho seguito poi quello della progettazione e successivamente la realizzazione dei diorami a questo punto sono state fatte le foto con una piccola fotocamera della, della Polaroid, le foto 360 e la Think Link ci ha permesso di fare tutto il resto, quindi di poter realizzare questa, questa realtà virtuale, quindi un, poter offrire al visitatore la possibilità di immergersi in, in questo paesaggio. Queste sono sempre le fasi della, del lavoro. E diciamo che il, il progetto si sviluppa in, in tre stanze, la prima appunto è quella della, che documenta le, le fasi della, del lavoro, la seconda invece è quella dove andiamo veramente nella, nel clou del progetto, in questo caso ecco, siamo nelle piramidi e, I bambini hanno registrato delle, delle brevi, hanno scritto, naturalmente ci siamo avvalsi anche di, di alcuni testi, e io non sono un insegnante di lingua inglese, ci tengo a precisarlo, quindi eh, abbiamo utilizzato dei testi e hanno registrato le loro voci e questa è una funzione che ThinkLink permette di utilizzare. The Pyramids were royal tombs. Aeroglyphic was a writing used by ancient Egyptians made up of pictures and symbols. Ecco, non solo, hanno diciamo, anche organizzato una visita all'interno della, della piramide, quindi abbiamo collegato un think link a un altro perché il tutto è sempre realizzato. In questo caso la foto non è, la foto non è 360. A sarcophagus is a large decorative container in which a dead body was placed in ancient times. L'altra parte della, della piramide, andiamo a vedere. Ecco qua, ad esempio, i bambini hanno riprodotto, da, da geroglifici che abbiamo anche trovato riprodotti, e, mh, le attività, i, i lavori che svolgevano gli antichi egizi. Slaves at work. E hanno, Slaves at work. E hanno creato questa presentazione Slaves sempre all'interno di Sinklink Picking cakes. Ducks Breeding Woodworking. Navigation. Playing instruments. Ecco, andiamo adesso invece a vedere la, la parte che riguarda il, il Nilo. Ecco, come vedete, ecco qui, i bambini hanno realizzato con il pongo i. Sia gli animali ma anche le, gli animali le piante hanno costruito anche questa piccola feluca, la tipica imbarcazione. Poi ognuno di loro ha scelto uno di questi elementi, lo ha disegnato, ha sempre registrato la voce. Kingfisher. Il nostro referente il nostro, è il professor Martin Dodman, Io, probabilmente le, le colleghe di, di Trento e Bolzano lo, lo conoscono e quindi eh, abbiamo avuto la sua visita ma l'abbiamo richiesta a noi proprio come momento finale anche di valutazione, è stato organizzato questo momento e i bambini hanno presentato e illustrato tutto, tutto il progetto. Okay. E infatti eh, poi arriviamo alla terza Scusa, dimmi. Sì, ci arriviamo alla terza stanza. Sì, ok. Vabbè, velocemente la terza stanza è quella della, dei giochi. Quindi, dopo il progetto, diciamo, i bambini hanno rielaborato tutte le informazioni creando questa stanza dei giochi. I bambini hanno scelto, vedete anche i colori, i giochi più semplici sono contrassegnati con l'icona verde, quelli più complicati, quelli più difficili con l'icona rossa. Per quelli con più complessi hanno sempre preparato dei materiali di approfondimento, in questo caso è sempre un Think Link sulle parti del fiume. Ecco, sempre un altro Think Link. Il Delta. Nile River. Ecco, dopodiché si parte con i giochi. I giochi sono stati realizzati sulla piattaforma di Learning Apps e anche è molto semplice da utilizzare, si presta molto tra l'altro si può integrare anche nei, nei SyncLink ecco in questo caso vedete ci sono sempre dei tag i bambini devono scegliere le, devono scegliere le risposte devono e al termine del gioco cliccano qui in basso e possono vedere se le risposte sono giuste oppure sbagliate, quindi continuare a riprovare finché hanno ehm, trovato tutte le risposte. e Adesso, Astrid, vado va, va avanti, dimmi. Um, no, è che, sai, um, il tempo sta correndo come, <ride> come non si pro, cosa. Diciamo che in linea il progetto, sì, il progetto dopo poi chi lo vorrà vedere completo naturalmente dovrà farlo, ci vuole, ci vuole un po' di tempo, ci vuole. Io devo sì. dire che è stato un progetto che si, ci ha dato veramente tantissime soddisfazioni, e tante sono le competenze che i bambini hanno, hanno raggiunto, competenze collaborative, creative, digitali e hanno migliorato oltretutto le loro competenze linguistiche anche le loro, la loro abilità nella, nella comunicazione orale e quindi veramente anche il professor Doddman devo dire che ci ha fatto tutti i suoi complimenti perché veramente il, anche il fatto poi di poterlo di poter ritornare a vederlo a vedere questo think link, poter fare i giochi tutte le volte che loro vogliono fa sì che eh, ci sia un apprendimento continuo io sì. ringrazio tutti voi per con il visore uno potrebbe rientrare adesso, proprio un pochino all'interno dell'esperienza, no? Te la porti con te. Eh, sì, questa è una cosa sì. particolare. Eh, Romea, volevo dire ai partecipanti che alla fine del webinar diamo il PDF in cui sono inserito tutti i progetti con quando uno clicca sull'immagine ci saranno i link e quindi potranno tranquillamente andare a rivedere tutti i progetti un pochino sì, ispirarsi vedere come sono stati creati certo. eh, è vero maria che eh, romea scusami che loro potrebbero anche clonare qualche progetto per dire come tu no? mi permetti certo. alle persone di utilizzare il vostro Egitto per ricreare una cosa nuova, vero? Certo che è possibile. Io ho preso ispirazione dai, dai tuoi, quindi mi sembra... L'obiettivo è questo, quello di coinvolgere e contagiare altre persone, approvarci. Grazie Romea, penso che ci, questo lavoro ci stimola tutti quanti moltissimo, grazie della tua generosità e per aver condiviso con noi questo bellissimo lavoro. Un saluto ai tuoi alunni.